Analizziamo adesso un Word Processor, un'applicazione utile a creare e personalizzare documenti di testo. Utilizzeremo LibreOffice Writer. Apriamo l'applicazione eseguendo doppio clic sull'icona presente sulla scrivania. La schermata di LibreOffice Writer ci appare del tutto identica ad un foglio bianco. Inseriamo un testo di prova digitandolo sulla tastiera. LibreOffice Writer ci dà la possibilità di correggere i nostri errori. Possiamo tornare indietro muovendoci con le frecce della tastiera o cliccando con il mouse per portarci nel punto desiderato e quindi modificare il nostro testo. LibreOffice Writer offre anche la possibilità di personalizzare il testo. Possiamo cambiare il tipo di carattere, ne possiamo cambiare la dimensione, possiamo scrivere in grassetto, in corsivo o sottolineare il testo utilizzando i comodi pulsanti presenti sulla barra superiore. Allo stesso modo, possiamo cambiare la posizione del testo digitato, centrandolo, allineandolo a destra o giustificandolo. È possibile creare degli elenchi puntati e numerati sempre dall'apposito pulsante nella barra superiore o aumentare e diminuire il rientro del testo digitato. Un'ulteriore funzione avanzata di questa applicazione è quella che ci dà la possibilità di cambiare il colore di tutto o parte del testo digitato, utilizzando l'apposito pulsante presente nella barra superiore. Dallo stesso pulsante è possibile evidenziare il testo selezionato. Una volta conclusa la digitazione e l'elaborazione del testo, ne salviamo le modifiche in un file cliccando sul pulsante Salva scegliendo dall'apposita finestra la cartella di destinazione e dando un nome al file, che nel nostro caso sarà Prova-Testo. Aprendo l'applicazione File Manager ritroveremo il nostro file proprio all'interno della cartella di destinazione da noi scelta e possiamo riaprirlo utilizzando doppio clic.